Un signore anziano di qualche paese vicino a Sivas mi telefonò e disse Figlio mio, ti stavamo cercando, qui c'è una donna vecchia, credo che sia uno di voi Dio l'ha presa con sé Se trovate qualche suo parente, mandatelo qui da noi, così potrà prenderla e portarla via Altrimenti faremo il nostro rito religioso e la seppelliremo «Va bene», ho risposto, «mi informerò». Mi ha detto che la signora si chiamava Beatrice e aveva 70 anni. Veniva dalla Francia per visitare la città. Ho fatto un po' di chiamate e in dieci minuti ho trovato un indirizzo. Noi siamo pochi, ci conosciamo tutti. Sono andato al negozio che mi avevano indicato e ho chiesto se conoscessero questa persona. Ho fatto il suo nome. Una signora non più giovane mi disse e mia madre stupito ho indagato beh scusi dove vive sua madre? vive in francia fratello mio viene in turchia tre o quattro volte all'anno ma non si ferma mai a istanbul va direttamente nel villaggio che lasciamo anni fa allora le spiegai tutto e disse di andare al villaggio il giorno dopo qualcuno mi chiamò la signora aveva trovato sua madre e l'aveva identificata si mise a piangere per telefono le chiesi allora cosa fa? porterà qui la salma? e lei mi disse fratello mio la porterei via ma qui c'è un signore che fu interrotto dal suo pianto la esortai a passarmi col signore a lui chiesi allora che state facendo? perché fate piangere la signora? Figlio mio rispose, io non le ho detto nulla, le ho detto solo che quella donna è sua madre e che se vuole può seppellirla qui da noi, è come un fiume che ha trovato il proprio letto. In quel momento mi sono messo a piangere anch'io, mi sono messo a piangere per questo modo di percepire e rappresentare le cose della gente dell'Anatolia. Sì? Il fiume ha trovato il proprio letto, è proprio così. Infatti, signori, gli armeni hanno delle pretese in questo mondo. Hanno pretese verso questo paese ed un cuore rivolto a queste terre. L'avevo scritto e detto anni fa, quando il presidente Demirel disse «Noi non abbiamo nemmeno un pezzo di pietra da dare agli armeni». Allora avevo scritto e raccontato la storia di questa donna, sì, noi, gli armeni, abbiamo i nostri occhi puntati su questa terra, sì, ma non preoccupatevi, non è perché vogliamo portarvi via questo territorio, solo perché vogliamo ritornarci ed entrarci dentro, per poterci vivere per sempre.